La stampa della nostra denominazione. La potenza e l'efficienza della nostra opera dipendono in gran parte dal genere di stampa che esce dalle nostre tipografie. Per conseguenza, si deve usare la massima cura nella scelta e nella preparazione del materiale che dovrà essere distribuito all'esterno. Le nostre energie, debbono essere dedicate alla produzione di stampati della qualità migliore che riveglino la loro elevata finalità. Si dovrebbe presentare la verità con argomenti esaurienti. La gente deve trarre un beneficio morale e spirituale della nostra stampa. Dio ha posto nelle nostre mani una bandiera sulla quale Egli ha scritto. Qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede di Gesù. Apocalisse capitolo 14 versetto 12 Si tratta di un messaggio preciso e incisivo un messaggio dal suono particolarmente eloquente esso deve indurre la gente ad abbandonare le cisterne rotte prive di acqua per volgersi alla fonte inesauribile dell'acqua che dà la vita Il Signore cesserà di sostenerci se la nostra opera sarà ispirata da interessi egoistici Dall'altra parte Egli metterà il suo popolo in condizione di realizzare qualsiasi progetto se la sua opera sarà finalizzata al sollievo dell'umanità. Se noi accettassimo con tutto il cuore i principi che ispirano la bontà di Dio, ubbidiendo in ogni cosa allo Spirito Santo, si ripeterebbe l'esperienza dei tempi apostolici.